Allora salve buonasera a tutti e intanto io mi presento mi chiamo Anna Ferrari e sono laureata in osteopatia eh, con una specializzazione ulteriore di tre anni in osteopatia biodinamica un'altra specializzazione di un anno in occlusione e postura e poi eh, formazione in medicina tradizionale cinese agopuntura, moxa e copettazione presso l'Istituto di Villa Giada, e con eh, un'ulteriore formazione di tre anni eh, presso l'Università di Tianjin. Durante questo percorso eh, ho anche conseguito due diplomi in omeopatia e uno in medicina funzionale e questo è un pochino insomma una piccola presentazione di, di quello che io eh, faccio e, e soprattutto eh, della mia diciamo attività che è quella proprio di eh, lavorare con la medicina biointegrata oggi quello che faremo invece è una presentazione del corso che ci sarà ad aprile e eh, vorrei proprio spiegarvi eh, un pochino eh, tutto quello che andremo a fare in questo corso e quindi ci saranno delle immagini, ci saranno anche delle brevissime eh, diciamo spiegazioni perché eh, il corso eh, naturalmente avrà una base di anatomia occidentale, però poi avrà tutta una spiegazione di quella che è la fisiologia nella medicina tradizionale cinese perché noi ci occuperemo di estetica proprio eh, in ambito eh, esclusivo di medicina tradizionale cinese. Quindi ora inizieremo a vedere questa presentazione che io eh, ho fatto per voi. E, allora, andiamo avanti. Allora, scusate, eh, con questo. Allora, questo è Laura. Sì, allora questa è un'immagine eh, antica. Allora, ecco scusate che abbiamo un po', ecco, riesco ora. Bene, allora eh, questa è invece è un'immagine un pochino più moderna e fa parte del mio percorso di studi eh, che ho realizzato nell'Università di Tianjin in Cina. E in questo percorso di studi ho approfondito la parte di estetica in medicina tradizionale cinese e quindi eh, nel corso che vi illustrerò eh, vi riporterò tutte quelle che sono state le mie esperienze eh, in questa università e in questo ospedale. Vedete questa è un'immagine eh, di un modello anatomico eh, dove sono illustrati tutti i punti del volto e sono punti che noi andremo a trattare con l'agopuntura e con il tuinà. Quindi ehm, durante il corso poi faremo anche eh, la localizzazione esatta di ogni punto eh, che sarà necessario per fare il trattamento del volto. Durante questo corso noi studieremo innanzitutto la fisiologia della cute in medicina occidentale, la pelle in medicina tradizionale cinese, tutte quelle che sono anche le dermatopatie yang e dermatopatie yin. E questo mh, è anche eh, diciamo, un, un aiuto eh, per farvi riconoscere anche tutte quelle che sono le patologie della pelle e eh, come trattarle, soprattutto perché eh, noi parliamo di medicina eh, estetica in realtà però quello che noi faremo quindi l'agopuntura e il massaggio A, è soprattutto comunque anche un trattamento per la salute perché molti punti che noi utilizziamo per l'estetica sono punti che poi serviranno anche per riequilibrare molti squilibri che affliggono la pelle quindi magari parleremo anche di psoriasi Parleremo di dermatiti atipiche, quindi durante questo corso vi farò anche dei cenni a quella che è la clinica e non solo diciamo, la parte estetica. E poi studieremo tutti quelli che sono i fattori patogeni interni ed esterni in medicina cinese. Le rughe, sempre con una classificazione secondo la medicina invece occidentale e secondo poi la medicina cinese. Cosa molto interessante sarà la topografia del volto e quindi quali sono tutte le zone corrispondenti agli organi e ehm, eventualmente eh, le disfunzioni che possono comparire sul volto e quindi come riconoscerle e come trattarle. Poi abbiamo ehm, anche eh, tutto quello che sarà il ruolo della differenziazione nelle sindromi la localizzazione e la spiegazione dei punti nei meridiani del volto e faremo poi un trattamento di agopuntura con una dimostrazione e con un'esercitazione pratica e un trattamento di tuina sempre con dimostrazione ed esercitazione pratica. Quindi questo diciamo, è un programma abbastanza ricco e intenso eh, che, che dovremo affrontare in questo corso. E intanto un um, brevissimo accenno a quella che è la medicina occidentale, quindi cominceremo a studiare eh, l'origine della pelle e quindi i foglietti embrionari e ehm, studieremo in particolare eh, l'ectoderma, poi lo vedremo nei dettaglio quando faremo il corso. Eh, questa è un'immagine della pelle e ehm, quello che eh, poi in realtà la pelle rappresenta e soprattutto dobbiamo pensare che eh, la pelle è la nostra relazione con l'esterno e soprattutto eh, sulla pelle noi eh, abbiamo l'espressione delle nostre emozioni e eh, soprattutto sulla pelle molto spesso eh, si registrano tutti quelli che sono i nostri segni interiori e soprattutto le rughe e infatti nel dizionario taoista le rughe vengono eh, proprio definite come mh, la dimostrazione di un, um, di un disagio interiore e, e quindi eh, tutti i segni che noi abbiamo possono essere ricondotti eh, soprattutto ad un aspetto psichico ricordandovi che appunto eh, il foglietto embrionario è mh, quel foglietto che darà origine non solo alla pelle ma anche a tutto il sistema nervoso. Poi studieremo in dettaglio l'anatomia della pelle e quindi eh, vedremo come la cute riveste eh, l'intera superficie del corpo eh, e sono anche comprese in, uh, questa, eh, diciamo, in questo nostro involucro le pareti sia del meato acustico esterno e anche la superficie laterale della membrana timpanica e vedremo come poi la pelle non è solo esterna ma si continua con le mucose del canale alimentare, delle vie respiratorie e dell'apparato urogenitale e, e quindi eh, questo ci deve far pensare anche alla pelle come una forma di eh, protezione e soprattutto è una barriera contro tutte quelle che sono le invasioni microbiche e perché appunto la pelle ha una proprietà protettiva eh, sia da danni meccanici, chimici eh, e anche termici. Qui invece vi ho fatto vedere un'immagine di quella che è l'anatomia microscopica della pelle che noi andremo a studiare, quindi nella sua eh, formazione data dall'epidermide, derma e dall'ipoderma e studieremo anche tutte quelle che sono le linee cutanee, quindi vi farò un elenco di, delle linee cutanee che noi troveremo eh, sul nostro corpo, quindi ad esempio come le linee superficiali che sono linee di tensione e sono pieghe cutanee, oppure le linee da corrugamento che sono quelle linee che si formano dalla contrazione ripetuta e continua di alcuni muscoli che sono sottostanti al tessuto cutaneo e in particolare per quanto riguarda il volto le linee da corrugamento sono proprio conosciute come linee di espressione e quindi andremo anche a fare una, un elenco di tutte quelle che sono le le linee nel nostro corpo eh, quindi continueremo con le linee da lavoro le linee di contorno le linee di dipendenza questo poi lo, lo vedremo nel dettaglio nel, durante il corso. E questa è un'immagine del palmo della mano, quindi potete vedere eh, tutte queste linee dovute proprio al, all'uso dei muscoli che eh, sono sotto la pelle, quindi la formazione proprio, eh, che crea questi solchi eh, è data dalla continua contrazione muscolare. Queste sono delle, delle linee di minima attenzione nel volto e, e poi ehm, passeremo invece durante il corso a studiare eh, in maniera più dettagliata eh, qual è il ruolo della pelle nella medicina tradizionale cinese e soprattutto nella visione taoista la, la pelle riveste un ruolo di connessione tra quello che è l'ambiente esterno o macrocosmo e tutto quello che è l'ambiente interno o microcosmo e quindi nella medicina cinese la pelle viene definita veramente come una barriera fisica tra questi due mondi, tra il macrocosmo e il microcosmo. Nella eh, medicina cinese la pelle eh, energeticamente corrisponde Risponde a quello che è lo strato Whey, che è lo strato proprio di protezione ed è sede di circolazione di tutte quelle energie di difesa, soprattutto contro le aggressioni esterne. E ehm, Questa energia difensiva, l'energia Whey, riempie tutti quelli che sono i lineamenti cutanei, le membrane muscolari. E, ehm, e quindi ehm, anche, anche le rughe, eh, i solchi, le linee. Quindi vediamo come questa energia eh, si eh, propaga eh, su tutta la pelle, ma, ma si propaga anche nelle, nelle linee e nelle rughe. E, mh, la pelle, sempre ehm, secondo la medicina cinese, eh, è un sistema anatomico che è in relazione con l'elemento metallo e con l'organo polmone. Infatti abbiamo eh, questa, eh, diciamo insomma, mh, questa affermazione che ci è già stata data nel suen nel capitolo 10, dove si dice appunto che il polmone controlla la pelle. Sempre nel su en, nel capitolo 18 vediamo che la pelle è associata al polmone ed è attaccata per prima dalla SIE, quindi da, da questa energia mh, esterna e, quindi pensate eh, anche all'attenzione. Che, eh, nella cina antica è stata data alla pelle e vedremo poi come eh, molti medici cinesi in passato si sono interessati proprio eh, a questo aspetto della medicina e la cosa importante da ricordare è che la pelle è eh, soprattutto la struttura esterna più yang del nostro corpo e per quanto riguarda invece l'estetica nella medicina cinese, vedremo come eh, noi mh, potremo eh, affrontare questa materia utilizzando più metodiche come l'agopuntura, la fitoterapia, il qigong, il tuinà e tecniche complementari come moxa, coppettazione e gua sha. Allora, eh, L'utilizzo di tutte queste metodiche mh, è in medicina estetica eh, proprio perché eh, in Cina la medicina estetica è vista come una medicina della salute. Non è eh, esclusivamente un curare la ruga oppure mh, distendere la pelle del viso. Nella medicina cinese l'estetica è un vero e proprio eh, trattamento comunque eh, di salute ed è per questo che poi noi vedremo durante il corso sia eh, i punti che andremo ad utilizzare e, e sia le varie metodiche, quindi nell'ambito dell'estetica nella medicina tradizionale cinese noi utilizzeremo tutte queste metodiche e io vi farò vedere per le varie, eh, anche per le varie sindromi, cosa utilizzare e, ehm, e, come, e come utilizzarlo. Infatti vedremo intanto eh, questi eh, sono dei trattamenti di acupuntura sul viso eh, dove eh, vengono localizzati dei punti eh, che eh, sono dei punti che hanno una valenza non solo nell'estetica eh, ma anche in altre patologie poi lo vedremo nel dettaglio quindi questa è l'infissione degli aghi sul volto e poi ci sarà una parte appunto di fitoterapia quindi eh, tutte le preparazioni eh, che si possono comunque eh, attuare proprio per, eh, per il miglioramento dell'aspetto della Pelle. e non solo perché comunque ehm, nella medicina cinese viene anche tenuto in grande considerazione tutto l'aspetto della dietoterapia quindi l'alimentazione è molto importante insieme alla fitoterapia quindi noi parleremo eh, anche di ehm, qualche acceno anche eh, alla dietoterapia cioè quindi quali alimenti eh, è più opportuno mangiare ad esempio alimenti eh, che hanno una natura Yin oppure alimenti che hanno una natura Yang quindi anche sulla base di questo noi avremo un riscontro comunque di benessere sia sui nostri organi interni che sulla pelle poi altra eh, disciplina da non dimenticare è il Qigong perché sappiamo comunque eh, che grande quantità di energia si riesca a mobilizzare facendo degli esercizi eh, di Qigong. Poi abbiamo il Twin Up, che è quello che faremo noi nel nostro corso, andando appunto a mh, spingere eh, su alcuni punti e eh, ad attuare una vera e propria sequenza sul volto. Poi abbiamo la moxa, in questo caso la moxa non la applicheremo sul volto, ma sarà applicata sui punti eh, nel nostro corpo eh, che eh, noi poi valuteremo se essere punti in deficit o eccesso eh, energetico. Quindi abbiamo la possibilità anche di usare la moxa. Stessa cosa vale per la coppitazione. quindi là dove noi troveremo delle sindromi da pieno, Utilizzeremo delle coppettazioni su quelli che sono poi i punti o gli organi corrispondenti che ehm, saranno eh, di pertinenza appunto ehm, anche dell'estetica. Poi mh, faremo anche una parte pratica di Gua che è un massaggio che viene fatto con una pietra di giada e, e quindi eh, diciamo che il programma è molto molto ricco. E vi volevo dare anche un cenno eh, sulla storia eh, un pochino mh, della dermatologia cinese, infatti questa branca è stata di grande interesse per questi antichi medici, soprattutto eh, si, parla già, cioè, si parlava dell'eczema come un disordine da vento calore oppure il rash cutaneo della scabbia era definito con il nome di Gie. Nel, Nell'undicesimo secolo sotto la dinastia Zhou troviamo ehm, quelli che venivano definiti medici per i disordini esterni, Yan hi, e eh, in realtà poi eh, non sono altro che i nostri dermatologi. Quindi pensate come già nel XI secolo eh, c'era questo interesse per tutti i disturbi della pelle. E, mh, anche nel Suwen, nel capitolo 64, l'orticaria veniva descritta proprio come... Ehm, Fen yin Zhen, eruzione del vento nascosto, quindi ehm, anche, anche appunto nel suen viene proprio classificata eh, l'orticaria come una patologia da vento. Mm. Altra, eh, diciamo, eh, notizia interessante è questa. E, la famosa medico-donna Tan Yun Xian, eh, epoca dinastia Ming, eh, scrisse numerosi testi riguardanti la dermatologia, descrivendo proprio tantissimi casi clinici e dando proprio un maggiore sviluppo eh, a questa disciplina nella medicina tradizionale cinese. Durante, durante il corso eh, vi farò vedere anche quali sono tutte le zone facciali che corrispondono agli organi. Ad esempio, mh, eh, per quanto riguarda eh, la zona della vescica, eh, vedremo che una disfunzione di quest'organo potrebbe manifestarsi con un rossore della cute proprio nella zona eh, corrispondente questa eh, che è sulla fronte eh, della vescica e quindi eh, ci potrebbero essere anche delle desquamazioni sull'orlo delle ciglia oppure alla radice dei capelli. Quindi vedremo poi come ogni zona eh, anatomica del volto ha una precisa corrispondenza con eh, gli organi eh, della medicina tradizionale cinese. Qui ad esempio un'altra zona interessante eh, che è la zona glabellare, dove abbiamo appunto la bella, dove si formano molte rughe di espressione. Vedremo che in questa zona eh, abbiamo la rappresentazione del fegato e eh, una disfunzione di questo, di questo organo si può eh, manifestare con secchezza della pelle e, e anche d'esquamazione. E, altra zona interessante è quella del cuore dove eh, possiamo vedere che ehm, spesso eh, una, un arrossamento o una sudorazione eh, nel labbro superiore o nella punta del naso eh, può essere eh, appunto indice di una disfunzione dell'organo cuore e, e così per tutti gli altri, gli altri organi vedremo che c'è una zona reni, eh, una zona stomaco, quindi questo lo studieremo in dettaglio durante la parte teorica del corso. E, mh, avremo anche eh, una, eh, diciamo, eh, una motivazione alla formazione delle rughe secondo la medicina cinese. E, mh, in effetti poi eh, la, la causa diciamo maggiore di formazione delle rughe nella medicina cinese è quella legata ad un deficit di C e di sangue oppure anche molto spesso ad una stasi di C di fegato e quindi io qui vi ho scritto quali sono le cause principali e anche, anche la distinzione tra i segni del viso verticali e segni del viso orizzontali, infatti, eh, secondo eh, il testo Wang Din e Jing, i segni del viso verticali sono eh, soprattutto espressioni di una patologia yin, mentre i segni del viso orizzontali sono attribuibili ad una patologia invece yang. Quindi Um, anche, anche questo uh, può essere insomma una indicazione rispetto a quelle che poi noi vedremo essere eh, diciamo le rube che troveremo sul viso e altra, altro studio molto importante che faremo in questo corso sono i meridiani eh, che vengono utilizzati eh, nell'estetica e mh, parliamo del meridiano della milza meridiano del fegato, dei reni, vescica, stomaco, grosso intestino e piccolo intestino. Quindi quello che noi useremo soprattutto nella parte eh, di estetica sono questi meridiani. Poi naturalmente bisognerà sempre fare una, una diagnosi secondo il polso e la lingua però eh, quelli che vengono maggiormente utilizzati in estetica sono questi meridiani. Un altro esempio di quello che faremo nel corso è la localizzazione del punto e quali sono le indicazioni. Ad esempio eh, qui eh, vi faccio vedere eh, il punto eh, Milza 6, San Injiao, che è l'incrocio dei tre Yin, e eh, questo punto ha una indicazione mh, in particolar modo per l'iperpigmentazione, la blefaroptosi, le neurodermatiti e l'orticaria. Quindi vediamo come mh, questo punto ha un'indicazione ben precisa. E qual è poi il suo meccanismo di azione? Che è quello di rinforzare il sangue e il C in tutte quelle che sono le sindromi da deficit, agendo soprattutto poi sul meridiano di milza e stomaco e anche un'azione su quello che è il deficit di inderrene. Quindi vedete come eh, poi andremo a studiare in maniera dettagliata anche quelli che sono i punti eh, che noi utilizzeremo durante, durante questo, questo corso. E, quindi eh, penso che eh, spero di avervi dato soprattutto insomma una eh, panoramica di eh, quello che noi andremo a studiare. E, e poi volevamo anche eh, farvi vedere l'aura virtuale dove troverete tutto il materiale di questo corso e anche un video che è stato girato nelle edizioni passate per farvi anche capire un pochino come sarà la parte pratica. Io ora lascio la parola alla dottoressa Ciminelli e, e poi avremo anche spazio per delle domande. Salve, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Andiamo quindi a vedere subito l'ambiente dell'aula virtuale e come molti di voi già sanno, è il, ehm, diciamo, lo strumento del nostro e-learning, l'area riservata dove, dove si accede con nome utente e password e dove è possibile eh, eh, visionare e stampare eh, tutti i materiali. Quindi vedete qui c'è un... Eh, abbiamo, siamo all'interno della, della sezione della classe virtuale dedicato, dedicata all'estetica olistica eh, qui appunto vengono raccolti i materiali di questo corso e dove vedete ci sono eh, dispense complete e, e, e anche le presentazioni che insegnante utilizza durante, durante il corso e avremo poi una, un lavoro diciamo proprio specifico molto approfondito su tutti gli agopunti del volto che eh, come sapete possono poi essere stimolati giusto con varie metodiche perché sì. non solamente l'ago ma possiamo sì, sì. stimolare Utilizzare. questi punti sì con le tecniche del A di digitopressione, quindi eh, andremo a utilizzare questi punti eh, sia in agopuntura che in digitopressione A. Quindi poi vi farò vedere per ogni punto come, come sarà trattato. Bene, quindi andiamo anche a vedere un, un attimo eh, proprio un video che ci fa vedere come viene sviluppata la didattica Ferrari, vediamo un attimo, sono riuscita a vedere il video? Sì, vediamo. Sì vediamo una piccola parte magari intanto sì, Anna, allora intanto esatto magari lo commentiamo insieme allora mh, questo è eh, diciamo eh, l'inizio del trattamento e quindi io durante questo video sto spiegando quali sono i punti interessati e quali sono le manovre che noi dobbiamo fare su questi punti quindi queste manovre che sono delle manovre eh, diciamo di sfioramento e trazionamento che noi eh, stiamo facendo, eh, cioè che io sto facendo dal punto eh, extra eh, meridiano in tang, fino eh, al punto Dumai 24 che è il punto Shinting. Quindi vedete come mh, intanto andiamo a stimolare eh, praticamente questi due punti e, che poi in realtà mh, questa eh, diciamo distanza anatomica può essere considerata come un unico agopunto e infatti questa manovra viene proprio chiamata apertura della porta celeste e, mh, e quindi noi abbiamo anche mh, quante volte ripetere le manovre durante diciamo, la spiegazione pratica io vi mostrerò appunto le slide come eh, promemoria proprio per eh, verificare eh, quante, eh, quanti passaggi devono essere fatti su ogni punto e quindi qui vedete sto eh, facendo la stimolazione appunto della porta celeste. Sto facendo la della porta celeste e questo è uno dei primi passaggi perché poi noi proseguiremo con delle manovre sul sopracciglio lungo tutta l'arcata orbitaria e vedrete che sì. molti di questi queste manovre di, di questi punti hanno un effetto anche oltre diciamo al beneficare diciamo la pelle le sì. luci, eccetera anche proprio sullo stato mentale sì. sul sì. rilassamento sì. Su, sul cervello diciamo, sì in sì, modo. sì assolutamente sì perché soprattutto per quanto riguarda l'apertura la, della porta celeste ha una grande azione eh, proprio di ehm, proprio di calma di indurre calma nella nella persona e si lavora tanto sullo shen, ad esempio facendo eh, quella manovra che vi ho fatto vedere prima. E quindi noi questi punti li studiamo per un discorso di eh, appunto beneficio estetico, però sappiate che ogni punto eh, ha veramente mh, più valenze. Poi eh, questo eh, penso che lo saprà bene chi ha seguito il mio corso di punti dei meridiani. Quindi vedete ora eh, come eh, passo invece a fare una manovra di eh, divisione che si chiama Fanfa che va praticamente dal punto extra meridiano eh, Inta all'altro punto Taiyang. Quindi eh, si va proprio a eh, percorrere eh, tutto il sopracciglio sia a destra che a sinistra, e con una forza decrescente eh, andando appunto dal, eh, dal punto extra int all'altro punto extra tagliamo. Quindi eh, vedete come si, si applica una pressione. Eh, appunto decrescente, un pochino più forte su Inta, un pochino più leggera quando arriviamo a Tai Yang e poi possiamo proprio anche stimolare il punto Tai Yang, che è il punto alla fine del sopracciglio. Poi naturalmente questo lo vedremo in dettaglio quando, ehm, quando studieremo tutti, tutti i punti del volto. E, Adesso eh, sto stimolando eh, altri punti che si trovano a metà del sopracciglio, esattamente a un punto eh, eh, yuye, eh, anche quello punto extra, che è a metà del sopracciglio e questo invece eh, è sempre Dayan, e, e poi mh, vi farò vedere quali sono tutti i punti che noi andiamo a percorrere durante queste manovre anche di sfioramento o, o di pressione in modo tale che eh, avrete una mappa mh, di tutti quelli che sono i punti che dovranno essere utilizzati nel trattamento di eh, estetica. Questo video poi eh, naturalmente mh, per chi si iscriverà al corso sarà disponibile nell'aula virtuale in modo tale che per qualunque dubbio avete sempre del materiale da poter rivedere e quindi eh, avere eh, comunque il, appunto, insomma, il conforto di eh, sapere che, eh, che potete contare appunto su una revisione anche di, di questo massaggio. Sì, ecco due parole magari sulla struttura del corso e sarà un corso in presenza no sì sì sì assolutamente sì perché è fondamentale la, la presenza perché dovremo fare pratica ci sarà sicuramente anche una buona parte di teoria perché è importante capire anche ehm, anatomicamente che cosa noi andiamo a stimolare, però eh, sarà soprattutto in presenza e quindi io vi farò prima una dimostrazione e poi naturalmente vi seguirò nelle esercitazioni che farete eh, tra di voi, quindi insomma tutti avranno la possibilità di provare e, e di ricevere, quindi eh, questo anche è molto importante durante eh, un corso eh, teorico pratico. Ecco qui, questo è il calendario, saranno sostanzialmente tre fine settimana abbastanza sì. intensi, eh, però abbastanza diciamo distanziati uno dall'altro. Eh, sono il 9 e 10 aprile, il 7 e l'8 maggio e il 28 e 29 maggio dove sarà poi quest'ultima lezione, si prolungherà un pochino oltre l'orario anche nel pomeriggio per poter fare sì, diciamo, sì. un piccolo test e un rilascio così degli attestati, quindi ecco questa pagina del sito trovate anche tutte le informazioni per, per l'iscrizione e, e il modulo per il corso che inizia il 9 di aprile. E, bene, allora io direi che eh, adesso possiamo passare anche a qualche domanda, così eh, se volete avere ulteriori informazioni eh, su questo corso. Eh, noi ecco, siamo qui insomma, a disposizione ancora qualche minuto per eh, rispondere a qualche vostra domanda. E intanto magari mi farebbe anche piacere conoscere chi siete anche se io già due di voi li conosco perché